La consapevolezza che quello che dicevano i dirigenti di Podemos non stare nella comodità di parlare con chi la pensa come te è un elemento fondamentale, mettere assieme quelli che ci sono per andare oltre quelli che ci sono perché penso che la maggioranza sociale italiana oggi sia d'accordo ad un processo di ripubblicizzazione dei servizi fondamentali e di una democrazia che dai luoghi di lavoro Fino all'urna elettorale, ti permette concretamente, realmente, materialmente, ideologicamente di scegliere liberamente quello che vuoi essere. Ma Podemos nasce come strumento di rappresentanza politica sostanzialmente del movimento 15M, non è come alcuni hanno descritto la prosecuzione meccanica di quell'esperienza. Ci sono stati sicuramente alcuni che del insieme hanno fatto parte, che sono, hanno fatto poi parte di quel partito, però Podemos nasce come risposta politica ad una straordinaria mobilitazione sociale. Podemos in questi anni, al netto degli errori, degli scontri, è stato oggetto di una campagna mediatica politica e anche in parte sovversiva nel senso che pochi, da pochi anni abbiamo scoperto che c'è stato un apparato mediatico statale parte dell'intelligence costruito per diffamare sistematicamente il gruppo dirigente di podemos la cosiddetta cloacas che hanno portato ad una ad un deterioramento dell'immagine nell'opinione pubblica di Podemos e dello stesso gruppo dirigente. Podemos si inserisce in un'occasione politica intesa come straordinaria fase di ehm, odio verso la classe politica, quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle. Si costruisce eh, in maniera... Ehm, tenta di essere populista e trasversale, probabilmente un'altra cosa in negativo che dobbiamo imparare di Podemos è che senza un progetto culturale organizzativo però più solido, una ottima operazione politica rischia comunque di essere fragile nel lungo periodo. Un movimento composito, in parte principalmente composto da Giovani, sostanzialmente giovani di classe media, traditi dalle illusioni di, uno, di, diciamo, di una promessa di sviluppo spagnolo. Ricordiamo che la Spagna veniva da una fase di sviluppo impetuoso che l'aveva vista scendere nel contesto europeo, si veniva dal boom spagnolo, trainato dalla bolla edilizia e eh, tutta una generazione di eh, persone super formate vedevano come dire il loro sforzo eh, finire in precarietà, disoccupazione. La crisi ha fatto deflagrare questo contesto eh, e si è saldato quindi una richiesta di giustizia sociale contro la precarietà ad una richiesta di rinnovamento radicale del quadro politico contro i principali partiti il Partito Socialista e il Partito Popolare La composizione territoriale spagnola è particolarmente rilevante il sistema politico spagnolo non si può comprendere se a fianco alla frattura destra e sinistra e forse repubblicana e monarchica non mettiamo anche quella nazionale e territoriale per cui... Abbiamo delle formazioni politiche territoriali che nel loro contesto sono maggioritarie o quasi. Il tema, secondo me, è che relazione avere con l'area dei socialdemocratici o socialisti, no? considerando che se si è rivoluzionari, diciamo un realismo rivoluzionario, impone anche che ti poni la questione del governo ed è tutto evidente che Podemos è arrivata alla sfida del governo con l'organizzazione molto indebolita le scissioni che dicevi tu prima sono state da una parte il frutto di scelte politiche e ideologiche diverse come Mass Madrid no? per cui eh, c'è stata una scelta da parte di alcuni diversa per un profilo di partito che voleva essere, vuole essere maggiormente populista ma che oggi sta Ritornando a parlare di un fronte unico con Giovanna Diaz, dall'altra parte, una parte di quelli che tu hai citato e, e altri ancora nel tempo hanno semplicemente lasciato l'organizzazione perché la sfida, come dire, della politica in questo contesto è una sfida dura, spesso e volentieri anche umanamente costosa. Eh, le organizzazioni sono luoghi non belli, qualsiasi, eh, in cui si incrocia lotta per l'ideale e lotta per il potere. E Podemus in questo ha faticato a costruire una comunità no? che fosse radicata anche sui territori. Con contesto italiano penso che si possa costruire una proposta politica alternativa, populista nella misura in cui aspira ad essere maggioritaria, partendo intanto da una proposta che tenga assieme un una proposta di rinnovamento democratico. Abbiamo visto che il problema fondamentale dell'attuale attuali sistemi politici è che la gente ha deciso di non partecipare più, di non votare più, eh, perché le post-democrazie sono democrazie in cui si può votare ma non si può decidere che politica economica fare, quindi è un problema di democrazia e tutti i partiti che si sono imposti da Outsider, Podemos, Movimento 5 Stelle avevano una proposta di radicalizzazione della democrazia, no? poi tradita o opportunistica però è una risposta a come la democrazia ritorna ad essere democratica no? perché altrimenti l'unico Uh, valore democratico è agitare una democrazia che non ti permette più di decidere della tua vita nei luoghi del lavoro politicamente contro lo spettro fascista. All'interno di questo contesto più generale che vede quindi organizzazioni leggere che spesso provano a colmare eh, diciamo i limiti organizzativi eh, con eh, la democrazia online con tutti i problemi che poi questo nel lungo periodo comporta e, diciamo una parziale inversione di tendenza c'è solo laddove sono organizzazioni che hanno un'identità territoriale forte come costruire un partito quando sono scomparse le due comunità principali no? che avevano, o meglio la comunità principale che aveva segnato i partiti di sinistra che è la comunità del lavoro no? la comunità organizzata eh, Podemos ha tentato la via della democrazia partecipata e partecipativa, emulando un po' la struttura del movimento, emulando, eh, come dire, replicando l'ideologia della democrazia partecipativa. Io credo che in Podemos questa cosa come dire, non ha funzionato uno perché i tempi che si era dato Podemos erano tempi... Uh, come dire, avevo una, una pluralità di tempi Podemos, e, uh, alcune cose non sono conciliabili, andare al governo nel breve periodo quando hai tra l'altro numerose elezioni e hai un livello di aggressività mediatica nei tuoi confronti straordinario, che ripeto, Bisogna mettersi in testa che quando si sfidano le elite neoliberiste, lo abbiamo visto con Corbyn, lo abbiamo visto con Sanders, lo abbiamo visto in Spagna, lo abbiamo visto perfino con il Movimento 5 Stelle, ricordiamo nella fase del decreto dignità, la campagna contro eh, Di Maio, eh, quando li si sfida loro vanno fino in fondo. Eh, Dall'altra parte c'era, come dicevi tu, Uh, la difficoltà di costruire un'organizzazione che tenesse assieme le aspettative enormi di cambiamento uh, un processo di politicizzazione perché spesso le, le aspettative di cambiamento come dire, sono radicali ma anche confuse e, e una democrazia nelle decisioni cosa fondamentale perché io ritengo che anche quando le decisioni sono dure uh, se c'è un processo democratico sono più facili da accettare quindi il fallimento è stato quello della costruzione di una comunità che non è riuscita in parte perché i tempi della scalata al governo no? l'obiettivo era il blitz per andare al governo e i tempi per la costruzione di un'organizzazione duratura una comunità erano inconciliabili le forzature della prima impedivano la costruzione della seconda eh, Dall'altra parte, ripeto, un problema che abbia tutta la sinistra nella ricostruzione dei gruppi di organizzazioni radicate e radicali.